a tutti in questo video andremo ad analizzare cosa si può fare con le varie temperature e velocità del bimbi tm6 iniziamo con le temperature allora la prima temperatura che possiamo impostare è 37 gradi le temperature nel range da 37 e 55 gradi ci consentono di sciogliere i lieviti a 37 gradi e eh, sciogliere delicatamente il cioccolato solitamente intorno ai 50 gradi. Tra i 60 e gli 80 gradi, quindi rodando sempre la manopola come vedete questo indicatore assume il colore rosso perché significa che la temperatura si sta alzando, andremo a uh, far cuocere mh, diciamo a bagnomaria eh, gli ingredienti quale la mh, salse o altre composti liquidi. Tra gli 80 e i 95 gradi possiamo eh, riscaldare tranquillamente eh, l'acqua o altri liquidi quale il tè e il latte eh, fermandoci prima del punto di ebollizione per esempio dell'acqua che bolla a 100 gradi. A 100 gradi appunto, come abbiamo appena detto, possiamo portare a ebollizione l'acqua o cuocere minestre o stufati pari. Tra i 105 e i 115 gradi possiamo preparare sciroppi con lo zucchero e a 120 gradi solitamente si utilizza questa temperatura per far insaporire le cipolle o insaporire le carni, le verdure. L'ultima temperatura che può essere impostata manualmente è la temperatura varoma che serve a cuocere proprio a varoma. La cottura a varoma è una cottura abbastanza genuina e preserva gli ingredienti che vengono cotti. Adesso andiamo ad analizzare le velocità. La prima velocità ruotando la manopola di uno scatto è la velocità mescolamento detta anche soft o cucchiaio è pensata proprio per mescolare i cibi o per delle preparazioni come può essere possono essere i risotti o le paste risottate successivamente abbiamo altre velocità le velocità da 1 a 3 come vedete possiamo andare avanti anche di mezze velocità da 1 a 3 sono ideali per eh, mescolare cibi meno delicati per montare la panna posizionando la farfalla sopra le lame o per sminuzzare eh, vari ingredienti successivamente abbiamo le velocità da 4 a 6 che sono perfette per tritare eh, le cipolle le carote o emulsionare maionese le velocità tra 7 a 10 o il turbo Fermiamo, le velocità tra 7, 10 e il turbo sono ottime per polverizzare, macinare, solitamente vengono utilizzate per polverizzare lo zucchero, eh, i cereali, il, il formaggio, ottime per frullare eh, zuppe vellutate eh, o per tritare ingredienti duri che possono essere eh, salumi, formaggi o altri tipi di ingredienti. Abbiamo anche la velocità anti-orario che si imposta toccando il simbolo delle lame che viene utilizzata per, a velocità basse e serve per mh, solitamente mescolare o amalgamare in ingredienti un po' più delicati. Questo video finisce qui, vi ringraziamo e vi invitiamo a visualizzare i nostri prossimi video.